Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e con questo piccolo video intendo mostrare il funzionamento di AraWord portabile in particolare eh, l'acquisizione della possibilità di leggere il eh, testo convertito in pittogrammi eh, di AraWord portabile, perché nativamente AraWord portabile non lo fa <coughs> per cui Adesso facciamo le operazioni, io ho già inserito questa chiavetta che si chiama appunto Arroval Portabile, l'avvio, dentro c'è la cartella che contiene le note legali che consiglio di leggere non solo per quel che riguarda l'aspetto eh, della legalità e la tipologia di licenza con la quale abbiamo rilasciato questo eh, software, ma... Eh, le caratteristiche eh, che spiegano appunto come funziona e come eh, lavorare con i pittogrammi quando eh, si trova la necessità di costruirne uno o cercarne qualcuno che non c'è, ovviamente. Oltre ai ringraziamenti eh, che doverosamente vanno fatti a Oscar Pastrone per aver eh, aiutato lo sviluppo, è stato determinante, assolutamente determinante. Eh, di Open Blast, a Giovanni Caruso dell'ITD del CNR e tanti collaboratori che hanno fatto i test in giro per Italia alla collega Di Fonzo che con i suoi suggerimenti ci ha aiutato molto anche in questo adesso eh, vado a spiegare come eh, funziona la Portable portabile e come ci si mette la voce eh, se qualcuno ritiene che sia necessario allora apro la cartella reward portabile e faccio doppio clic su esegui a reward dovete sopportare questa schermata nera è una finestra che funzionerà in background e che ci permette di superare tutta una serie di ostacoli che windows eh, eh, mette quando si trova dei programmi che si eseguono senza il suo controllo Ecco che parte ARAWORD voi mettetelo tutto a schermo così non la vedete più e siete a posto. Quindi adesso io posso andare a scrivere eh, adesso eh, ARAWORD eh, magari non mi piace azzurro, nero me lo cerco blu, eccolo ARAWORD è eh, un programma programma portabile La portabile ecco eh, ha trasformato in pittogrammi il mio testo facendo alcuni cambiamenti la parola portabile Ok, ha fatto il suo servizio eh, se io le dico dal bottone leggi non si sente nulla come osservate. Eh, anche andando a controllare nelle preferenze generali, trovo che no, è Google, metto Windows è comunque ok. Non legge. Che fare? ecco, alla Word non legge perché non ha una sintesi vocale eh, di riferimento nel sistema operativo. Quindi la cosa da fare è spegnere la Word eh, magari salvo il file così dopo lo ritrovo lo ritrovo, scusate, salvo con nome desktop lo chiamo araward portabile così dopo ripartirà e farò leggere quello che non ho letto Vedi, adesso porta fuori i pitogrammi che sono stati modificati <coughs> bene allora spengo il programma, confermo l'uscita, il programma si chiude e cosa farò adesso? Adesso andrò, eccolo qui il file che ha prodotto, portabile Portable AVZ, adesso eh, da IsDida eh, che è un pacchetto eh, che io ho prodotto, ho messo online, eh, andrò ad installare eh, le voci di leggi per me. Allora, diciamo, le voci le potete eh, installare o andando sul mio sito e, e scaricate i da 3 ecco, si scarica da qui, cliccate qui e si scarica scompattate il tutto in una chiavetta e esce fuori questa cosa qui una parte installabile, una parte portabile nella parte portabile andate a installare leggi per me eccola qui, leggi per me questa è la prima strada scaricate tutto il pacchetto che attiene io ho prodotto questo pacchetto e l'ho messo online eh, serve per la dislessia eh, per eh, ecco la, una innovazione didattica altrimenti andate sul sito di Giuliano Serena eccolo qua e scaricate leggi per me da qui eh, FV40 se scaricate leggi per me FV40 nella fase di installazione che vedrete che adesso io vado a compiere, e si installano sei voci. Allora, io eh, torno a spiegare dal pacchetto isd da portabile che ho su questa chiavetta, apro la parte portabile e scarico Leggi per me. Quindi, e vado ad installare le voci esegui attenzione qui mancano le voci vedete in realtà leggi per me installa le voci di microsoft non le voci di leggi per me e che sono voci che microsoft ha eh, permesso di eh, divulgare quindi cliccate su installa tutte le voci mancanti accettate eccolo qui accettate l'installazione finito accettate vedete che sta installando Lucia accettate adesso sta accett installando una tedesca accettate accettate ne installa 6 a fine lavori vedrete Elena, perfetto, ci siamo, e Edda, ok, bene, ha installato, vedete, tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, chiudi, questo è leggi per me, e questo è leggi per me, lo facciamo benvenuti in Leggi per me lo facciamo partire giusto una volta per sentire la voce eh, scriviamo eh, questo programma legge ad alta voce metto qui il cursore e eh, qui non so se voi sentite perché io ce l'ho in cuffia spero che e si sia registrato altrimenti vediamo di farlo sentire dal microfono ecco adesso ha cambiato la configurazione si dovrebbe sentire questo programma legge ad alta voce perfetto leggi per me ha incorporato la voce e, e legge quello che noi scriviamo ad alta voce, voce. E. e parla In. Mol Molte. lingue. Perfetto, allora legge per me adesso ha introdotto eh, una sintesi vocale all'interno di questo PC Adesso quando io farò partire eh, il nostro ARAWORD portabile eh, Che è sempre nella sua chiavetta ARAWORD portabile Non utilizzerà voci che non ha Ma utilizzerà semplicemente Esegui ARAWORD la voce che trovo nel pc e Andando ad incontrare l'ideoma di riferimento Quindi adesso io faccio partire il pc eh, Scusate, a robar portabile Apro il file che avevo appena fatto Lo Metto tutto a schermo così non vedo nulla di quello che c'è sotto Apri Vuoi abbandonare questo documento? Dico di sì Sul desktop ho Aravar portabile AVZ Apri Adesso lui importerà la frase E i pittogrammi modificati Aspettiamo un attimo che Dovete tener conto che lui sta lavorando Da chiavetta Sta eh, processando I 20.000 pittogrammi Più quelli che ho eh, modificato Io in questa eh, Frase Quindi Ecco qui la frase Ecco, io consiglio di eh, scompattare eh, AraWord portabile in una chiavetta USB 3 di buona qualità perché se eh, AraWord eh, viaggia velocemente avrete una risposta veloce mentre digitate, altrimenti sarà lenta. Questo significa che questa cartella AraWord portabile, se invece di essere su una chiavetta, fosse semplicemente qui sul desktop tutto sarebbe molto più veloce Airward avrebbe una risposta più immediata allora questa è la frase importata vado negli strumenti guardo le prove generali vedo che è ancora Google Mi devo mettere Windows ok confermo questa scelta e, e quando accetta il salvataggio io eh, andrò a cliccare il bottone lettura ecco a questo punto il programma se dagli strumenti nelle preferenze generali vedete che Windows sia stabilizzato però a questo punto il programma leggerà basta mettere il cursore A eccolo che legge Legge. Qualche volta succede che dopo aver configurato dalle preferenze generali, ecco vedete è tornato Google, U mettete Windows, date l'ok okay, e chiudete il programma perché così si consolida la scelta e riaprite il file. A quel punto la, la lettura eh, si eh, stabilizzerà come sto facendo adesso. Ecco, si stabilizzerà anche se eh, la, la funzione di lettura di Raword non è delle migliori eh, chiarisco subito eh, i difetti sono legati al fatto che eh, non è possibile eh, far leggere eh, le frasi dal punto di inserzione che si ritiene opportuno eh, non è possibile eh, regolare la velocità Adesso, apro un altro file eh, non è possibile leggere solo i pittogrammi selezionati ma eh, AraWord legge eh, tutta la frase eh, partendo dall'inizio quindi eh, non è una funzione eh, di altissimo livello eh, diciamo che la potenzialità di AraWord eh, sta nel fatto adesso che eh, Porta con sé i pittogrammi e da un computer all'altro all'interno della chiavetta. Eh, posso implementare i pittogrammi che eh, mi servono e, e eventualmente introdurne di nuovi. Posso modificare delle parole, posso modificare l'aspetto grafico di tutti i pittogrammi, eh, però la funzione di lettura non è delle migliori. Eh, un educatore o un insegnante potrà essere un ottimo traduttore in linguaggio di quello che eh, va scrivendo eh, Perché il bambino eh, o l'utente non può eh, eh, decidere cosa far leggere al programma Ecco Per spiegare questo, questo fatto faccio vedere cosa succede con questa frasetta, la gallinella Ascoltiamola col becco mangia molti semini la gallinella cerca i semini nel giardino della fattoria ecco se io volessi far partire la lettura nel eh, come ho messo il cursore la gallinella col non becco lo fa mangia molti semini. la gallinella cerca i semini nel giardino della fattoria insomma eh, diciamo che non è il lato forte oppure quando io seleziono lui non legge vedete La gallinella rilegge tutto la cerca i semini nel giardino della fattoria, ecco. Legge la punteggiatura, come avete sentito, la pausa della virgola, però eh, gli strumenti sono molto limitati. C'è la voce, c'è la sintesi vocale, ma ha questa difficoltà. In ogni caso, il programma, pur avendo una limitazione nella gestione della voce, si presenta come un programma molto efficace. Eh, questi pittogrammi, questa eh, scrittura per. Eh, Immagini, io la posso estrapolare e metterla dentro a una presentazione una tavola interattiva di open board oppure in un foglio eh, di elaborazione di testi di Writer ecco quindi spiegato come il nostro ARAWORD portabile si implementa di voce utilizzando eh, le voci microsoft di eh, leggi per me che io ho installato eh, Andandole a prendere da ISD portabile dal sito mio, fusillowwfusillo .fusillo eh, Buona sperimentazione con AraWord portabile e, nel caso, come si eh, implementa la sintesi vocale all'interno del computer, eh, per poi utilizzarla con AraWord portabile. Francesco Fusillo, eh, buona sperimentazione di ARAWAR portabile.